Salve a tutti, pace bene. Eh sì, sono passati 13 anni da quella prima volta che presi quei primi voti, cioè quei consigli evangelici, la povertà, l'obbedienza, la castità. Adesso sto qui a dire come li ho vissuti, come ne vivo eh, perché poi è eh, meglio no. <ride> non... Eh, stiamo in cammino eh, ci impegniamo giorno dopo giorno eh, <clears throat> che dire in questi lunghi anni eh, tanti eventi, tante situazioni, tanti sacrifici a volte, tante rinunce, eh, dispiaceri, sì, però una cosa che nessuno ci può mai togliere è sentire la presenza di Cristo dentro di noi. Questo desiderio forte di stare a contatto con lui, quelle che una sempre ha voluto fare, ha desiderato di farlo. Non tanto eh, le cose belle si vedono, eh, non stare insieme che la cosa più bella non c'è, ma a stare cuore a cuore in ogni momento con Gesù In Due passi abbiamo la nostra cappella fonte e cummile di tutta la giornata di tutto quel che gira intorno alla nostra vita che dire come ringraziare il signore poco fa stavo <coughs> stavo davanti a gesù cristico e gli diceva sì avrò fatto anche delle belle cose grazie al tuo aiuto e qualche opera buona nonostante i sbagli, le cadute, eh, tutte queste cose qua che è nella vita quotidiana, ma cosa poi concretamente ti ho offerto di mio, mio, mio eh, oltre a me stesso, la mia vita, eh, alla tua sequele, ma cos'è che io ho dato? di me a te tu mi hai accettato dicevo Signore tu mi hai accettato così come sono non è voluto una grande mente non è voluto un grande uomo non è voluto un luminoso esempio mi hai accettato così nella mia semplicità con i miei limiti la mia pochezza mi ha accettato così come sono eh? cosa che oggi si fa fatica ad accettare a fare mi ha amato così come sono e questo è quello che sconvolge mi sconvolge eh? che tu mi hai amato così nonostante che possa avere tanti eh, difetti possa avere eh, tante pecche non so eh, possa amarti poco e tu stai lì ad amare a non stancarti mai a, ad aiutare ad aiutarmi a far sentire la tua presenza anche in quelle situazioni dove sembra che è difficile vederti, pensarti, invece no, tu stai sempre lì. Eh. Questo è l'importante avere gli occhi che guardano in avanti, ed è bello. Eh. La serietà che uno può vivere è proprio questo fidarsi di te nella tua presenza che nonostante tutto c'è e si fa sentire, anche se io non riesco a sentirla, ma tu c'è, ci sei, anche negli eventi eh, disastrosi, negli eh, eventi di guerra, tu ci sei, ecco, eh. E ci sei sempre stato eh. è questo che mi sconforge come tu accetti tutte queste e continua ad amarci quindi in questi 13 anni così belli eh, vissuti che poi hanno portato al compimento dopo altri 4 anni eh, con i, i consigli evangelici perpetui che dinanzi a te, dinanzi a tutti, non ha cercato di promettere di vivere per sempre, per sempre, nonostante le difficoltà, le limitatezze, eh, per sempre abbiamo detto, e questo non c'è la cosa più bella tu ci hai amato da sempre per sempre è in tutto e questa è la nostra chiamata, la nostra vocazione amarti per sempre pregate per noi che abbiamo bisogno delle vostre preghiere perché questo per sempre possa essere giorno dopo giorno sempre come fosse la prima volta sempre come fosse il primo incontro eh, questo per sempre che deve coinvolgere la nostra vita ogni giorno essere nuovo per sempre ogni giorno ad amarti per sempre ogni giorno a sentirti per sempre, ogni giorno ad accettare le difficoltà per sempre, ad accogliere la diversità per sempre. Non nel luogo, non nell'ambiente, ma questo per sempre, questo io, è il per sempre. Che si devono incontrare per unirsi e per dirsi: Io per sempre voglio essere tuo. E questo solo con una forte preghiera si può mantenere. La vostra preghiera, la preghiera per chi ci sostiene, la nostra preghiera. Senza preghiera noi non, non andremo avanti, andremo avanti nel mondo come il mondo muore. Invece il vostro sostegno per noi è importante, perché grazie a quel sostegno noi possiamo essere luce per ogni cuore. Sostegno per ogni lacrima. Possiamo essere orecchio per ogni lamento. Possiamo essere sguardo per ogni sofferenza. Grazie a voi la nostra preghiera è il nostro mettersi dietro al Signore per camminare a fianco a San Francesco per essere insieme a quanti chiedono una testimonianza. Grazie, grazie, grazie Signore per questi anni.